Dove vogliamo andare? Cioè, per vedere se funziona veramente... Non so. Da dove vuoi andare? Io? Eh, tu? Io andrei, andiamo a Parigi! Che bello dai Parigi, ok Noi vogliamo andare a Parigi Sulla Torre Eiffel Ehi? Torre Eiffel Aspetta, ma così Non capisci, poverina Torre Eiffel! <ride> ok... Ehi, ehi, oh, guarda! Oh, oh, oh, Sei mio oh, che... dio ma, ma lo sai che qui in Francia, dove noi siamo adesso, noi siamo in Francia, su suolo francese Aspetta, a cambiato Cosa? Ehi? Eh. Tutto bene? Non funziona? Ehi, ancora? Ci sta portando in mille, in mille strade, in mille paesaggi Ok il problema. Scusi, scusi signore, scusi È un casino, non si capisce niente, scusami Fermo allora, allora. Ok, la ancora Ok, okay proviamo in un altro posto magari funziona un po' meglio ok, vai, dove andiamo? portaci uh, uh, nella giungla la giungla? ecco, ecco, eh, guarda oddio, oddio oddio, oddio, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, Non guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, però, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, è una mi che non che, fare guarda un muglio, così, un po' guarda un mese cosa? lì, questo è il sintomo di questa parola, e c'è il termine, la mia parola è di un E scusate, non mi di Se vuoi, te ne fai di contare, non non è Sirica, un drogato che ha deciso di smettere di drogarsi in un personale di lavoro in uno dei di superamento mondo, oppure un radicolato di ricchi che a posto di ho visto un Io... ma ieri, ma ieri, ma ma ma andiamo via da come questa giungla prima che io voglia di freddo, e mi chiedo, ti chiedo, ti chiedo, è dai. Hai caldo adesso, devo ma caldo qui? però in che direzione dobbiamo andare? Allora? beh, sai che ti dico io mi abbasso un po' di più per capire dove va il vento oh oh oh è di... guarda, guarda, sai ho, qui per allora... oh oh oh oh oh oh che oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh ti grazie, non so no? No, no. No. che no lasciami stare, lo so che la giungla ti ha finito, ha finito eh? è un evento storico di grande allora, ragazzi, mi ricorda, siamo giù a veracino eh? oddio, se sì. è una storia è pericoloso, ma se per è una storia come anzi, mi avrebbe fatto È risposta io, ma si, casato, ma non cioè, sono qui oggi siamo capitati, non mi capa nella giungla, nella ciurma, diciamo, Gigi capito. da dire, camminiamo. Sì, ma non camminando. che non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non vuoi, non da non vuoi, non non vuoi, non vuoi, non vuoi, non non vuoi, non Sai cos'è? Sai che c'è lo stesso, lo posso in un spettro. Lui, guarda, lui, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, guarda, però... oh cazzo si fermi qua! si beh, diciamo che ci, ci, ci, ci sia rovinato, si. non lo so, ma subito ma... una volta che mi vai a fugare, fai com'è? no? oh corsi, corsi, corsi, ma lei dice che corsi è dell'altra parte, allora guardate vedi di più su ti prego andiamo all'altra parte per favore vediamo sì. eh, chi è a me si è che eh, eh, non c'è in un po mondo deserto andiamo un meglio un po tanto deserto eh un po tanto deserto dai io che andiamo via da qui per favore ecco ecco ecco Già meglio dici come uh, stavo continuando a votare sì anch'io sì. sì, non sempre ma mi tocca stare così adesso, perché io odio il bagnato sul corpo. È una cosa che proprio un supporto, è presente quando vai in piscina, costume ti si attacca. Insomma, non ce ne frega una cazzo e vola adesso. Non c'è un cazzo ghiaccio, facciamo la piscina. Sì. Lo senti questo muore. Lo sento? No. Appunto. Il silenzio. Il silenzio è tornato veramente quello. Secondo me di notte si sta anche meglio. Sì. Non voglio provare però. Mm. Uh, sì, comunque, diciamo che gli orsi erano una bella compagnia che si troviamo con gli orsi. <ride> no, no, sì. era meglio, io non lo so, c'era un TX che stava arrivando, invece, allora c'è certo, cosa è anche gli orsi non fanno male, no, no, gli orsi non fanno male, senti, andiamo a rilassarci, stiamo usando un po' troppo la cassa, un po' ma sai com'è, stiamo sprecando un po' troppo, di... ci sarà un posto, no, dove, se non so se devi andare. Allora, bocca, bocca, no. siamo in una città deserta, In eh. mezzo al Avevo visitato 70 posti in 30 centesimi di si secondo, gli spettatori, si staranno gli capisci? Sì. E allora? devi finare. perché mi ridi in faccia? Senti, ah, dammi qua. Ah, ah. Ok, eh. dai. <so Qual è, quali sono quali spiaggie che ho detto a Andiamo nell'isola dei famosi. Uh. Guarda! Guarda, ci siamo arrivati, ci siamo arrivati qua, bellissimo. Questo è il mio posto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 eh, forse eh, è vero, sì, ma siamo in un ambiente in cui rispetto per la natura deve essere ovvio. ovvio. Allora, eh? Beh, non ho più un giorno, però, eh? Perché io sì. Eh, eh, eh, eh, eh. Anzi, ah, sì, abbiamo più un giorno, in realtà, cosa devi fare? Tu sei, una ti sei in una casa capitale, ti senti trasportato in una casa capitale alle... Non ho neanche un'ora, non lo Ma Che ore sono? Ah, anche alle 7.45. Quindi di conseguenza, di conseguenza alle 7.45 di mattina, vuol dire il 6 di mattina, te sei qui, in una spiaggia che ti sei interaustato con un angelo che, che ho costruito io, in una spesa, mi ha dato la faccia. Se l'ha costruito, ho la Vediamo quest'anno. Alla fine li litigheremo in continuazione. No, per cavolo, l'ho costruito io e non te. te. Eh, no, no, no, ma no, no, costruito. costruito il mio. Ok, il mio. mentre io ho costruito la mia vita facendo ginnastica sulla sedia. e quindi no, non vogliamo e... Torniamo dietro con te e poi rincontriamo no. no, no, no. ok? Portaci eh, a quando stavo costruendo te stessa, insomma. Ecco, Mi visto? L'ho fatta io, col ma, martello. Caccia in sega. E questo eh, non ti niente. Non ti Non niente, guarda, torniamo al momento in cui io ho avuto l'idea su te stessa. Cioè, insomma, insomma non so come esperto. Ecco, guarda, guarda ho oh, Sono caduto e ho avuto l'idea su la testa, La vedi? Era questa parte partita. Vuoi eh. riprovarlo? No, non voglio riprovare, grazie. Prendi la pallina. Siamo riusciti a una, ti dico per vedere. Beh, adesso andiamo via da qui non voglio modo più vivente. Eh, no, Abbiamo solo no, decine, andiamo a ah, visitare ah, ah, la pianeta, ah, ho sempre voluto visitare, ah. ok, yeah. wow, wow, oh mio dio, sai che questo è sempre stato il mio sogno, il mio bambino, ecco, ah. adesso che riviste Ora vai via, non vai a visitare, eh? ah. ragazzi, questi piramidi sono stupendi, ma sì, sì, sì, ah, sì questo sì, è il pianeta, ah, ma guarda che io una cazzo, che cazzo, eh, se vuoi fare quello, ok. Ora decido di eh. Oh, decido cioè, di anni, di io. Decido, ho deciso. Cioè, hai visto il piano. Io non ho sempre pensato di il mio gusto. Però eh. hai il tuo aiuto per completare? questa missione. Andiamo a vedere la Stargate. Allora, aspetta, prima di dirglielo, prima di chiederglielo, okay. ok? Prima di chiederglielo, ti ho aperto che è difficile vedere uno Stargate. Perché è un film. Come cacchio facciamo a entrare in un film? <ride> mi comprendi, vero? Cioè tu piace comprendermi. Se noi veramente trovassimo uno stagnito e avessimo uno stagnito, potremmo andare tu. In... Uh, ma mi hai già chiesto? Mi già chiesto? gliel'hai hai già chiesto? Hai già chiesto? Beh. Eh, fai tu un dici allora, dato che siamo... Sì, andiamo. Sì. Vai. Due. Eh, Due. Due. Due. Due. Due. Due. Vediamo se è aperto. Guarda, vedi, funziona. L'hai aperto, è interessante. Grazie a casa. Eh, un secondo, posso fare un altro video? Sì, vediamo. Ok. Non funziona. Ma è Non funziona, non siamo contenti da nessuna cosa. Ok, va bene. Però glielo mi serve. Senti, tu l'hai vista la serie sc 1 No, io l'ho vista, ma non funziona, perché non so, lo so, mi codice a casa, forse... Ok, va bene. Che t'hai visto allora? Torniamo indietro? O oh, vuoi in rimanere da qualche altra parte? Torniamo mm indietro. -hmm. Ok, okay. Mm -hmm. però ovviamente... Ehi! Hey. Portaci a casa.